molta confusione sul concetto dell'attenzione e sulla sua mancanza a partire dalle parole che utilizziamo attenzione, concentrazione, focalizzazione oppure distrazione e via dicendo. Ovviamente ci sono delle definizioni molto precise su cosa sia l'attenzione ma queste aiutano poco la mamma che ha a che fare con un bambino di 8 anni che ci impiega due ore a fare i compiti perché guarda tutto il tempo fuori dalla finestra oppure il papà del bambino che va a giocare a calcio e vede il suo figlio che a un certo punto in mezzo al campo inizia a guardare a destra e a sinistra. Un'altra difficoltà che abbiamo nel capire come funziona l'attenzione dei bambini sta nel fatto che l'attenzione cambia molto da un bambino a un adulto, l'area del cervello che si occupa dell'attenzione, i lobi frontali, la parte dietro la fronte per intenderci, si sviluppa tantissimo dalla fanciullezza all'età adulta. I lobi frontali si occupano della pianificazione, del comportamento strategico, del controllo degli impulsi e vedete tutto quello che ci fa arrabbiare quando dobbiamo gestire un bambino o un adolescente. Quindi, indubbiamente, l'attenzione si sviluppa, è una delle capacità che maggiormente cresce del corso dello sviluppo. A volte però ci sono delle difficoltà che vanno oltre alle difficoltà specifiche per l'età del bambino. Allora dobbiamo domandarci da dove viene questa difficoltà di attenzione del bambino. Perché l'attenzione è la fine di un processo a cui ci possono essere origini diverse, come una valle circondata da tante montagne. Noi dobbiamo capire. Qual è la causa della mancanza di attenzione? E generalmente sono tre le cause principali che portano a quello che noi vediamo come una mancanza di attenzione. Vediamone una per una. La prima può essere una difficoltà specifica nell'attenzione. Come dicevamo c'è una parte specifica del nostro cervello che si occupa dell'attenzione, i lobi frontali. Può essere che ci sia una fragilità a livello di lobo frontale e che quindi ci sia una difficoltà in quello che riguarda tutte le capacità di mantenere l'attenzione. Non dobbiamo preoccuparci se parliamo di cervello, perché tutto dipende dal cervello. Anche uno stato d'ansia modifica il nostro cervello, ovviamente. Il cervello e menti sono due facce della stessa medaglia. In questo caso il bambino ha una serie di difficoltà nel mantenere l'attenzione in tutti gli ambiti della sua vita. La scuola... Giochi, le vicinze e l'agento. Per la seconda causa, fate questo esercizio, moltiplicatamente 43 per 27. Potete farlo, avete le competenze per farlo, ma non lo fate perché il carico cognitivo è così forte che lasciate perdere. Perché lo devo fare? L'energia mentale richiesta è così tanta che perdete la concentrazione. Questo è il caso nei bambini con un disturbo dell'apprendimento non riconosciuto. Se un bambino ha un DSA che non è stato valutato, può essere che il carico cognitivo necessario per restare attento sia così elevato che dopo un po' non ce la fa più e quindi inizia a distrarsi. Esattamente come avete fatto voi quando vi ho chiesto di moltiplicare 43 per 27. A un certo punto mollate il colpo. In questo caso la difficoltà di concentrazione non è primaria, ma è secondaria. Ossia non è causata da una difficoltà specifica nel modulo della nostra mente che si occupa dell'attenzione, ma è secondaria a un'altra difficoltà. In questo caso, se si tratta di quella difficoltà, probabilmente la difficoltà nell'attenzione rientrerà. La terza causa riguarda le emozioni. Quando siamo preoccupati, quando c'è qualcosa che ci mette molto in ansia, non riusciamo a concentrarci. Noi insomma non funzioniamo a compartimenti stagni, c'è questo, questo e quest'altro. Se abbiamo una forte preoccupazione, questo rischia di ricadere in quello che è il modulo della concentrazione dell'attenzione. Non solo per l'ansia, vale per tutta una serie di emozioni che per alcuni bambini sono difficili da elaborare. La tristezza, la rabbia, l'ansia, come mi ha detto, e via dicendo. Se ho un forte carico emotivo che non riesco a integrare dentro di me, questo può togliere energia mentale al modulo della concentrazione. E quindi, anche in questo caso, la mancanza di attenzione non è primaria, ma è secondaria. Quindi, cosa possiamo fare? La prima cosa è stare molto attenti quando si valuta l'attenzione. Questo può avere ricadute molto importanti. Prima di tutto, a livello di etichetta diagnostica. Se un bambino viene diagnosticato come ADHD, poi è difficile togliergli l'etichetta diagnostica. A volte potrebbe essere invece un periodo dato da un particolare stress emotivo, oppure può essere un disturbo dell'apprendimento non riconosciuto. In conclusione, l'attenzione è una funzione mentale complessa che dipende da tanti fattori. Quando valutiamo come aiutare un bambino, dobbiamo prendere in considerazione tante variabili per evitare di farci distrarre dal fumo degli occhi. Come disse il poeta, quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Noi dobbiamo guardare la luna, non il dito.